quali sono i 15 step per ottenere una llc perfettamente funzionante legittimamente operante all'interno degli stati uniti eh, questo è il terzo vi ricordo di eh, tre video um, durante i quali siamo andati a commentare questi 15 passi nei primi due abbiamo visto i primi rispettivamente eh, i primi 10 step in questo terzo video andremo a vedere gli ultimi 5 step quindi se avete avuto la pazienza di arrivare al terzo video vi chiedo soltanto un altro secondo di pausa per mandare la sigla. E Allora andiamo rapidamente a chiudere la nostra carrellata, il nostro elenco con l'undicesimo step, che è uno dei più importanti, quello che viene molto spesso sottovalutato. E quello eh, diciamo che dopo averlo sottovalutato rischiate di rompervi le ossa, letteralmente, non figurativamente, perché con l'IRS non si scherza. E qual è questo undicesimo step? È capire qual è la tua responsabilità e quali sono i tuoi obblighi fiscali. Ora, avere una l si, organizzata in un qualsiasi stato degli Stati Uniti, ma tendenzialmente diciamo, anche quelli che non hanno, che abbiamo visto negli step precedenti, cioè quelli che non, hanno il, la, di una, del, non prevedono l'applicazione di, di tasse, quindi Wyoming, Delaware, Nevada, New Mexico. Uh, non vuol dire in automatico che tu non debba pagare tasse affatto e soprattutto tralasciando quello che succede poi al di fuori degli Stati Uniti dobbiamo capire quali sono i nostri obblighi e le nostre responsabilità cioè il semplice fatto di avere una LLC che magari non paga tasse perché è tassata per trasparenza negli Stati Uniti in automatico non ci esclude dall'obbligo di uh, formalità come per esempio uh, la, la, la compilazione di form equivalenti, equivalenti alla, alla dichiarazione dei redditi Tipicamente il 5472 una volta l'anno an quindi, anche se ho una LLC e sono un US Tax uno non US tax Resident, probabilmente il 99,9% devo compilare il form 5472. Questo non ve lo dice nessuno, ragazzi. Mi raccomando, facciamo attenzione poi, soprattutto. L'altro punto fondamentale è dobbiamo essere sicuri che non sono dovute tasse all'interno degli Stati Uniti, altrimenti ci spaccano le ossa se ci beccano. E soprattutto abbiamo problemi con le banche o l'IRS e non ne usciamo più vivi probabilmente poi dopo non riusciamo ad incorporare più nessuna LLC se ne abbiamo bisogno uh, perché noi sappiamo che le tasse vanno pagate all'interno degli Stati Uniti se si configura un Active Trade of Business che cosa sia ce lo dice il, il, lo US Tax Code Uh, ma è, è chiaramente una definizione estremamente labile se non ho mezzi se non ho persone fisiche cosiddetti dependent agent all'interno degli Stati Uniti probabilmente non sono dovute tasse Tuttavia, è un attimo configurare un active trade of business quindi facciamo estremamente attenzione Rivolgiamoci sempre a un tax lawyer, un tax consultant, un US tax accountant, chiunque ci possa analizzare esattamente l'oggetto della nostra attività e dire se dobbiamo o non dobbiamo pagare tasse all'IRS, anche perché non dimentichiamoci che eh, molto spesso questi strumenti così flessibili poi vengono, nascono per un obiettivo e poi mh, muoiono, continuano con altri obiettivi, cioè eh, il, la tipologia di business commerciale che andiamo a svolgere può essere tanta e varia e quindi possono cambiare anche i miei obblighi di tassazione all'interno della US tax del territorio, all'interno del territorio degli Stati Uniti. Poi chiaramente dipende anche da se il socio è una società, è una persona fisica, è un trust, è una fondazione, dietro il beneficial owner chi è, quindi facciamo estremamente attenzione a se dobbiamo pagare tasse, quindi se siamo un active trade business, e quali sono i nostri obblighi formali, perché anche se non devo pagare tasse, sicuramente ci saranno degli obblighi formali, ok? quindi keep in mind. Step numero 12, mantieni, questo è un consiglio più che altro, mantieni le spese di business e le spese personali separate, molti di voi, eh, insomma, mi, sono, mi, mi arrivano anche i matti eh, per carità, ma arrivano anche le persone normali però diciamo che è, ehm, è un è di eh, sicuramente eh, ragione, non solo ragionevole ma eh, è corretto mantenere le spese di business e quelle personali separate che vuol dire che io non devo utilizzare la mia LLC per fare i miei acquisti personali quindi i costi che sostengo con la mia ELSI sono costi di business, sono costi inerenti alle uh, attività commerciali. Quindi, non mi vado a fare gli acquisti su Amazon per farmi arrivare le scarpette da ginnastica a casa, non ci vado sui uh, canali a pagamento online, non ci collego a Amazon Prime, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? Quindi, quello che è business resta business. Quello che è personale prima va distribuito alla persona fisica e poi viene utilizzato, se del caso come spese personali faremo un altro video su questo su, su come pagare te stesso dalla llc quindi mh, ritorneremo su questo argomento più e più volte perché è uno degli errori fondamentali insieme allo step numero 11 che abbiamo visto due secondi prima, sì, eh, prima. step numero 13 mantieni la società in ordine e paga le tasse cioè eh, non solo le tasse federali che tendenzialmente non ci sono ma eh, le i registri dei gentili che va pagata una volta all'anno e la Francia i Sitax, che c'è quasi sempre, vanno pagate una volta all'anno. Il vostro service provider o il vostro register agent, se l'avete pagato, ve lo dovrebbe ricordare, eh, facciamo molta attenzione perché saltare uno di questi adempimenti potrebbe compromettere il funzionamento del mio business, implicare una serie di, di, di, di sanzioni piuttosto fastidiose, ok? Quindi mh, assicuriamoci che il nostro service provider abbia magari una membership, un login dove io vado a vedermi il profilo dei pagamenti presenti, passati e futuri. Perciò, vi dicevo nei video precedenti, facciamo attenzione anche alla qualità del service provider. Molto spesso il risparmio non è guadagno, si diceva da le mie parti. Mia nonna diceva così. Lo diceva in dialetto, ma era questo il senso. Step numero 14 eh, controlla di essere in, in regola con i requisiti locali. Non esistono soltanto le tasse, esistono anche i permessi e le licenze. Questo chiaramente dipende dalla tipologia di business, dal settore di business nel quale siamo. Eh, siamo attivi, per esempio il real estate prevede determinati permessi e dallo stato nel quale abbiamo incorporato o organizzato la nostra LLC. Quindi ci sono sempre le licenze e permessi. Questo dipende chiaramente dal posto, dalla tipologia di business, eh, dalla, da eventuali legislazioni speciali, dal, dal governatore come si è svegliato la mattina. Insomma, facciamo attenzione: questo vale soprattutto se svolgiamo un business fisico all'interno dei confini degli Stati Uniti. Step numero 15 e vi giuro che chiudo questa interminabile serie di video sui 15 step parla a un business lawyer, rivolgetevi sempre a un commercialista, rivolgetevi sempre a uno specialista che, eh, si, che ne capisca sia di US Tax Law che di tassazione individuale internazionale perché molto probabilmente se avete deciso di incorporare state pensando di organizzare, di aprire, di costituire una LLC negli Stati Uniti e perché non siete americani altrimenti non stareste guardando questo video. Io sono Luca Taglielatela, vi ricordo di iscrivervi al canale di Utah di Tax Planning internazionale cliccando subscribe e eh, premendo like se vi è piaciuto come spero questo contenuto noi come sempre ci rivediamo nel prossimo contenuto buona giornata